verbale, nulla da dichiarare, sarà tempo a parlare, serve tempo per ascoltare, spostati oggi, fai spazio a domani, scartami, che penserà di me la gente, a me basta il pensiero che ho su di te? Sala di attesa. La mia vita è solo una tra le tante possibili. Mi spalanco alle visite per conoscere la prossima. A pieno volume. Difficile accettare verità dette da amici. Ci adagiamo su chi non conosciamo per sentire il già detto lontani dagli occhi indiscreti dell'orgoglio. occhi, mai più messaggi, è troppo l'angoscia dell'attesa, fratello mio non c'è aspettare, per chi non vede le cose, presenza o assenza non si colgono e non si fa male, chi dorme con solo un occhio salta l'oggi e si fa male con ciò che non esiste, per chi chiude gli occhi, ore e chilometri sono solo notizia e ansia e si rifà sul male. Sono le sette, sette sono le note. Che ne sapeva, la nota stonata, di trovarsi dentro uno spettito classico. Cinque minuti ancora, prima della mia condanna. V.C. Non conto pecore, scrivo poesie, e i traumi della giornata li bevo come un frullato e faccio pipì. Donna, sei uno scherzo di signora natura, sei troppo per la realtà, si può solo sperare di incontrarti in sogno. Bella notizia, non posso fare a meno dei miei più, il mondo richiede artigli e saperli usare, non posso fare a meno di te, tu ci sei anche senza di me. Morire sarà meno spiacevole. Piatto d'amore. Una notte insonne che sembrano due anni. Ti concedo tutte le domande. Permettimi qualsiasi risposta. E se fosse il contrario, due anni lunghi una notte, lo stesso ti sarei accanto. Grazie, ciao ciao